Ragazzi, questo qua eh, non è un video gameplay, come state vedendo ovviamente. Questo è un, proprio un avviso, un avviso molto importante che non riguarda soltanto me come youtuber, ma riguarda proprio tutta la community di YouTube. Sia Italia che a me, tutta YouTube, tutta la YouTube community. Per un fatto che sta accadendo nell'ultimo periodo, che è partito dal, eh, dal 19 settembre. Praticamente il 19 settembre di quest'anno YouTube ha ricevuto una multa di circa 170 milioni di dollari per eh, eh, aver violato la, la coppa, cioè la Children's Online privacy, privacy Act, che sarebbe praticamente un, una legge americana che, che tutelerebbe la privacy dei bambini online. Che, Cosa, perché l'abbia dato? Perché YouTube eh, utilizzando le pubblicità personalizzate, cioè quelle perso le pubblicità che fanno guadagnare YouTube, eh, gli utenti YouTube, cioè youtuber, con la monetizzazione, che praticamente con la pubblicità personalizzata guadagnano di più che con la pubblicità normale, perché si guadagnano eh, i soldi proprio per, per vivere, che sarebbe il loro stipendio, e praticamente visto che con eh, questa legge qua un po' i youtuber stanno andando in crisi perché c'è paura che partendo dall'1 gennaio 2020, quindi ricordatevi questa data l'1 gennaio 2020 ci sarà praticamente una, diciamo, una sorta eh, di apocalisse su youtube perché la cosa ha detto la, pra la coppa? praticamente oltre ad aver montato youtube pre ha preso direttamente noi youtuber è anche, anche sia direttamente che indirettamente voi che state guardando questo video ma in che senso ha preso anche lei ha preso noi youtube Perché se quando noi editiamo un video dopo lo mettiamo a caricare se vediamo, diamo dobbiamo mettere ogni volta se il nostro video è adatto per, è per bambini o non per bambini per adesso praticamente posso mettere tranquillamente non è per bambini cioè guadagnare lo, il, gli stessi soldi Invece quando l'1 eh, gennaio 2020 se viene, eh, la Coppa viene. La, questa legge qua creata dalla Coppa viene messa così com'è. Perché cosa succede? La, la coppa eh, praticamente l, lo stipendio, se la utilizziamo come canale per bambini, per bambini, canali di quelli family friendly. Eh, il eh, come dire, il ehm, gli youtuber guadagneranno dal circa 60 per, dal 60 al ad addirittura il 95% in meno quello che vuol dire proprio un, calo de, un calo drastico dei soldi eh, sui canali perché dovranno tutti perché cosa gli succederà? i propri video praticamente saranno demonizzati avendo sotto soltanto un 5% di guadagno poi gli verranno disabilitati commenti se, se io sono adesso dei canali per il se gli si dividerà disa, eh, disabilitati commenti eh, cos'altro um, ah poi esatto non, non vi arriveranno più le notifiche dei propri video dei video del vostro youtuber preferito se fa un per i bambini non vi arriverà più il, la notifica perché non verrà proprio qui non eh, troverete più neanche il video cioè praticamente inizieranno a cavare e cosa ha detto youtube prima diceva sì family friendly ma adesso cosa dice sì, meno family friendly, ma sempre stando family friendly che, ma che cosa significa? significa che dobbiamo diciamo fare metà e metà, cioè 50% family friendly e per l'altro 50% eh, non family friendly, per esempio giochiamo a giochi dove c'è tanto sangue per fare la metà la percentuale, il 50% del non family friendly e l'altro 50% però del, dei video in eh, come dire non dicendo eh, parolacce, bestemmie o cose di questo genere. Poi praticamente cosa ha detto? Se per sbaglio eh, noi youtuber sbagliamo a mettere per esempio... Se, se questo video qua per esempio, che sto facendo lo metto eh, un video anche a caso, lo metto che non è per bambini però youtube lo riconosce come video per bambini, ehm, Succede cosa? Una multa da 24 eh, a 42 mila dollari. Oppure anche la chiusura del proprio canale YouTube. E cosa ha detto per YouTube se hai un canale per i miei friendly? Puoi continuare tranquillamente a fare i tuoi video, senza però avere monetizzazione così. E, pre e, e quelle cose che vi ho detto prima. Cosa praticamente cosa fa uno di youtube di questo genere? Lascia youtube, ciao ciao, vado a cercarmi un lavoro vero. Cioè, perché youtube non lo diciamo, non penso come lavoro vero, eccetera. Però, eh, cosa, eh, praticamente adesso c'è praticamente una petizione in corso per, per far cambiare sta legge. Dobbiamo raggiungere eh, entro fine dell'anno circa un, un, un, un milione di firme. Adesso siamo tipo a quasi 600.000, quindi in 18, da 18 ore che c'è questa petizione siamo quasi già 18, a eh, quasi 600.000 firme, più di mezzo milione in 18 ore, che è, è tantissimo però è eh, eh, tornando alla parte di prima cioè del, del, del video del cosa succede se sbaglio a mettere il classificato oltre alla multa non è per tutti i video 42.000 euro 42.000 e... euro si scusate dollari 42.000 dollari per video quindi se io per esempio sbaglio a mettere per due video eh, la eh, sbaglio a mettere se per bambini o no dicevo 42.000 dollari di multa ripetute due volte che non mi sembra neanche giusto però poi una domanda che mi stavo facendo anch'io scusate esiste eh, youtube kids giusto? quindi che perché youtube dovrebbe pagare una multa se ha fatto pure youtube kids che è un, praticamente la parte youtube proprio un'applicazione youtube proprio che è simile a youtube normale, uguale se, oh, se non uguale non l'ho mai provata eh, che però è fatta solo per bambini dove si caricano video di, non lo so, animazioni per bambini, giochi per bambini, eccetera. Quindi, eh, cosa servirebbe? Cioè, cosa servirebbe a noi youtuber eh, di YouTube normale, non kit? Questa cosa qui, cioè, non, non c'entreranno niente. Però fortunatamente sono andato a informarmi, ho chiesto eh, al mio avvocato. Beh, per, in Italia non dovrebbe succedere niente, perché questa qui è una legge americana, quindi eh, non, succederebbe, non succederebbe niente. E soltanto perché eh, la youtuber ha dovuto imporre a tutti i YouTuber, non secondo gli americani, quindi anche i YouTuber gli, eh, gli italiani, francesi, spagnoli, giapponesi e chi ne ha? Piedimenta. ha dovuto dire questa cosa qua anche a tutti loro. Però non dovrebbe succedere niente riguardo a questa ah i soldi per noi in Italia riguarderebbe soltanto gli americani che liberano praticamente se sbagliano sarà un bel casino per loro e però e adesso c'è praticamente questa come ho detto di una petizione in corso e niente spero che vi ricordo di andare sotto in descrizione dove il primo link che ho messo proprio in bella vista e il link della petizione quindi cosa dovete fare soltanto dovete andare a prendere praticamente quel link lì cliccare e andare a firmare la petizione che entro eh, che abbiamo tempo il, fino al 31 per i fino al 31 dicembre 2019 per firmare per arrivare a un milione di firme dopodiché ci sarà il eh, lo dovrà la cosa la coppa dovrà accettarla o meno di dovrà in seguito se vincerà poi eh, vi dico anche di condividere questo video con tutti i vostri amici, con, eh, con tutti quelli che conoscete su, mh, nella vita. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Niente, bella ragazzi, noi ci vediamo in una prossima live. Ciao ragazzi.